Allora, piccola aggiunta al corso incontro di merc mercoledì scorso in cui parlavamo di eh, varie incarnazioni di chat GPT anche localmente eh, abbiamo visto GPT for All, però ecco, eh, non trovavo la pagina eh, quindi adesso ve la descrivo un pochino più in dettaglio nel frattempo comunque ci sono già delle novità, nel senso che oltre al GPT for All, eh, da qualche giorno è comparso anche eh, un, un altro prodotto che si chiama eh, Red Pajama, cioè Pijama Rosso, e che è una versione di GPT for All, o comunque VQ, una alpaca, eh, però completamente eh, open source, quindi non dipende dal lama, qui non c'è lama ma... Eh, lo vedremo adesso vi farò vedere anche un'estensione carina che io ho mai installato poco fa che è questa qui che permette di chiedere a Perplexity direttamente qualunque cosa adesso la useremo fra poco andiamo a vedere innanzitutto GPT4All cioè quello che stavo accendendo la volta scorsa GPT4All è un pacchetto che eh, vi installate localmente quando si installa localmente tra l'altro anche qui ci sono delle novità è uscita la 2.4.0 la due, proprio ieri e l'altro ieri e che consente tra le altre cose di eh, gestire più chat contemporaneamente nel senso che adesso vedete che ho fatto tre chat per mettere a confronto Vicugna, WizardLM e GPT-Froll E vi farò vedere hm? ma nel frattempo vediamo un po' quello che ho, ho trovato qualche giorno fa cioè ho messo a confronto praticamente le capacità di alcuni di questi modelli perché se voi vedete il... Mm, GPT for all eh, ha una marea di modelli. GPT for all, questi modelli sono tutti modelli che hanno delle lettere a fianco, quindi tra altre cose hanno ad esempio 13b, piuttosto che alcuni hanno 7b, eh, vedete questo, 7b, alcuni, eh, vedremo adesso, tra un po' compariranno anche 3b, indicano i miliardi di parametri con cui sono stati allenati. Allora, 3 miliardi, 7 miliardi, eccetera, sono pochi. Nel senso che, eh, per esempio, ChatGPT è allenato con centinaia di, di, di miliardi di parametri, quindi sono modelli molto piccoli. Però, proprio perché sono molto piccoli, sono, è possibile eh, usarli sul vostro PC. Quindi, quando voi installate sostanzialmente il ChatGPT CGPT for All, poi andate a download new models e ve ne scaricate uno. Il migliore che ho trovato finora, piccolo ma potente, è questo wizard del M7B. E questo l'ho detto anche mercoledì scorso. E però purtroppo è un modello non commerciale, quindi non è completamente aperto, però nell'ambito scolastico e tranquillamente utilizzabile, se vogliamo. Allora, vediamo un po' un esempio pratico. Allora, ho provato a chiedergli, giusto per valutare come è stato trainato, la biografia di Napoleone. Allora, biografia di Napoleone, adesso non entro nel merito, ma questa è sostanzialmente corretta, quella fornita da GP, GPT-4, l'ho messa qui per, eh, per confrontare i vari modelli. Okay? E poi, fra i vari modelli, ho preso eh, ogni modello l'ho messo a confronto con il gpt4 quindi ho dovuto cambiare leggermente il prompt e tutte queste cose in modo tale da avere a volte basta poco per avere delle risposte migliori quindi per esempio invece di biografia di Napoleone gli ho dovuto trasformare il prompt in modo tale da che mi rispondesse meglio e vedete che ad esempio questo vicuna 7b quando gli chiedo la biografia di Napoleone praticamente mi risponde correttamente e tra parentesi, la data di nascita mi interesserà molto perché molti di questi modelli, quelli da più piccoli, diciamo più veloci, eh, tendono a sbagliare le date, eh, come vedete ad esempio qui ho segnato eh, con un carattere eh, evidenziato quali sono gli errori. Come vedete ci sono degli errori, in questa, nella vicugna 7b, e, e sono errori che dovrebbero essere seguiti corretti. Allora... Si può, possono correggere gli errori usando, appunto, come ho fatto io, ChatGPT 4 ma non è il modo, diciamo, io l'ho fatto questo per velocità, per, per evitare di perderci dei mesi a costruire queste schede informative, ma in realtà se si usa soprattutto in educazione, il, la correzione degli errori deve avvenire andando a cercare su delle fonti diciamo che non siano un'intelligenza artificiale però nel frattempo eh, delle cose interessanti è questa, cioè le, le date le controlliamo e verifichiamo se sono giuste quindi le controlliamo per esempio con Wikipedia mh? oppure le cerchiamo anche eh, visto che abbiamo questa, questa cosa possiamo chiedere tranquillamente a quest'altra intelligenza artificiale che però è collegata con internet perplexity e quindi quando io gli chiedo biografia di Napoleone ecco dovrebbe rispondermi qualcosa ecco vedete che ci sono tutti i riferimenti di quando è nato eccetera eccetera e quindi si può anche introdurre questa uh, questa uh, approccio cioè questo, questo plugin per poter fare diciamo un po di fact checking no? che e, insomma non fa mai male comunque come ho detto di errori ne fa tanti ma questi errori sono Uh, tutto sommato, adesso vediamo vicugna 7b fa degli errori, vicugna 13b ne fa altri uh, però vedete che uh, aumentando il numero di miliardi di parametri uh, tende a essere leggermente più uh, cioè fa qualche errore in meno, o comunque fa degli errori in meno importanti ad esempio qui ho sbagliato l'età, che uh, doveva dire eh, 24 invece ha detto 26, comunque errore diciamo banale una precisazione ecco queste sono precisazioni che gli fa GPT4, comunque sostanzialmente vicugna, qui ha risposto benino perché ha fatto delle imprecisioni non degli errori che io distingo fra errori eh, madornali, cioè delle allucinazioni vere e proprie invece imprecisioni che tutto sommato sono accettabili nel senso che eh, noi umani se, se vi chiedessi quando è nato Napoleone, molto probabilmente la data non ve la ricordate. Eh, a che età è entrato nella scuola militare? Cioè, a che età è diventato generale? Anche qui probabilmente non la sapreste e interessa inventarla. Però la cosa interessante è che ha eh, usato eh, i modelli più piccoli, quindi quelli 7B e abbiamo visto che esempio, il modello wizard dell'M che è quello che avevo notato, è, è stranamente eh, fatto bene, nel senso che eh, sbaglia il numero di figli, del, di fratelli, hm? eh, perché il, eh, però questa è un'imprecisione, cioè il quarto su 12 fratelli, in realtà è il quarto su sette, eh, ok c'era una precisione sulla nazionalità del padre eh, che in realtà qui gli sta dicendo non era proprio francese ma era corsico no? e, e poi anche qui la stessa cosa sull'età sull in cui è andata la prima accademia militare quindi eh, tra tutte eh, tutti questi sono, sono molti di questi sono sostanzialmente solo eh, accessibili questi qui vicugna e Wizard dell'EM sono accessibili solo per motivi non commerciali, quindi nelle università eccetera. L'unico che all'epoca, cioè qualche giorno fa, era uh, disponibile per tutti, cioè quindi anche per applicazioni qualunque, quindi con licenza completamente libera, era questo modello Groovy che era un 7B, di piccoletto, eh, che però uh, rispondeva cretinate, e quindi non uh, sbagliato tutto, quindi date da sbagliate, cioè tutto sbagliato. Quindi, sostanzialmente, riassumendo, tra i modelli che abbiamo esplorato, e eh, ce li vediamo praticamente in modalità eh, riassuntiva qua, vediamo che sostanzialmente Vicugna eh, diciamo, ha fatto alcuni errori abbastanza gravi, mh, eh, e ha fatto un po' di imprecisione, ha cercato di essere completo ed è abbastanza leggibile e quindi eh, abbiamo dato un, un punteggio 7 Vicugna 13B ha migliorato leggermente, ha fatto un po' meno errori hm? ma eh, comunque niente di particolare, quindi ha punteggio 7,5 Wizard delle M è stata sorpresa perché eh, non ha fatto errori gravi, ha fatto soltanto qualche imprecisione, ha aggiunto informazioni che gli altri non aggiungevano, ed era tutto sommato un più scorrevole. Quindi aveva un punteggio praticamente eh, quasi come il 9, che è stato assegnato a GPT-4, cioè che, eh, tra, tra GPT-4 e chatgpt 3,5 se la... Alcuni sono migliori, quindi in questo caso, ad esempio, sulla storia di Napoleone, è meglio, ChatGPT. Cioè Il Groovy 7 b quello che vi ho visto, che abbiamo detto prima, che è rosso, vuol dire 4,5. Quindi questa è la valutazione di questi modelli. E a questo punto volevo ancora farvi vedere alcuni esempi invece di uso in cui abbiamo provato a... Eh, a, a vedere cosa succedeva eh, in questo caso sulla storia di Einstein e ho usato eh, a questo punto, lo sapete di memoria tre modelli, il Groovy, quello commerciale, il Wizard LM, e il Vicugna 13B mm? e per quelli ho, ho fatto più o meno le stesse eh, domande per ognuno mm? nel senso che gli ho dato un testo e gli ho chiesto di eh, questo testo è preso direttamente da Wikipedia quindi gli ho detto di fare un refrasing. Allora il Groovy, che è quello commerciale, eh, come vedete è riuscito a fare il, eh, un riassunto e una volta dato, ogni... ecco questa è la cosa importante che dico sempre, cioè che eh, questi modelli tendono a dire cose inesatte, ma sono eh, abbastanza bravi a commentare o a lavorare. Su testi già scritti, già, eh, già quasi a posto. Ad esempio, qua gli ho chiesto di prendere un testo sporco e di ripulirlo in pratica, cioè rifrasarlo in, in inglese più semplice e di eh, metterlo in, in praticamente gli ho detto di fare un riassunto. Mm? Inoltre, gli ho chiesto anche, di, sempre dello stesso testo, gli ho, gli ho detto di fare eh, i, i maggiori i concetti che trovo in quel testo, parentesi qui questi, questi modelli cercano anche di mettere un po' le loro conoscenze, hm? e come vedete super giù uh, eh, non è andato male, nel senso che il modello commerciale, cioè quello più scarso in realtà, è riuscito a fare una sintesi dei concetti più importanti del testo. NBI, il testo non può essere lunghissimo, però insomma è già interessante. Teniamo conto che ChatGPT può arrivare con testi molto lunghi dell'ordine dei tipo 10 pagine. Invece qua possiamo arrivare al massimo a una pagina, quindi siamo molto più piccoli. Ecco. Eh, poi gli ho chiesto anche di estrarre gli hashtag e anche qui praticamente questo modello l'ha fatto gli ho chiesto di tradurre in italiano e qui non ci siamo con questo modello e poi eh, gli ho chiesto di fare vari riassunti eh, su tre frasi o su o, o, cinque frasi eh, ma ehm, non ha fatto un granché vediamo che gli altri modelli riescono meglio e poi gli ho chiesto delle cose di cultura generale, tipo i Beatles, che vediamo che risponde. Mm. Eh, risponde con informazioni che, tutto sommato, non sono neanche tanto sbagliate. Andiamo a vedere il Wizard Il Wizard L.M. è quello che è, abbiamo visto che si è comportato meglio su Napoleone, e su Albert Einstein abbiamo mm. visto che è, si comporta bene, riesce a fare 10 punti, eh, riesce a estrarre eh, i concetti quindi riesce praticamente a realizzare abbastanza bene quello che gli si è chiesto in inglese eh, estrae gli hashtag è altra cosa che è abbastanza importante eh, riesce anche a fare un qualcosina in italiano quindi riesce, eh, questo è un miracoloso eh, riesce a scrivere tutto sommato un italiano decente mh? anche se è meglio usarlo in inglese mh? Eh, quando gli si chiede di fare una traduzione migliore non, meglio lascia perdere eh, non ce la fa mm. e questi sono vari esperimenti gli ho chiesto sui Beatles e poi gli ho chiesto delle cose interessanti gli ho chiesto come organizzare una eh, classe su, che insegni la vita e le opere di eh, Albert Einstein e lui ci si è messo ha detto delle cose tutto sommato abbastanza neutre abbastanza ovvie per certi versi però neanche tanto sbagliate, quindi è tranquillamente è molto interessante questa cosa che normalmente abbiamo visto uh, potersi fare tranquillamente con chat GPT, ma uh, vedere che la fa anche un, un, un large model piccolino, uh, insomma, impressionante. Poi gli ho chiesto anche di costruirmi dei, dei test delle domande a quiz, lo eh, fa, ecco, l'unica cosa bisogna... Eh, eh, bisogna fare attenzione alle ripetizioni quindi bisogna fare ampio, ampio diciamo, editing bisogna controllare il, eh, il come, come genera quindi in particolare la temperatura più bassa è la temperatura è meno creativo ma anche eh, tende a creare informazioni sbagliate a non creare informazioni sbagliate e poi abbiamo fatto una cosa simile anche per Vicugna su Vicugna abbiamo fatto lo stesso mestiere Ecco, però su Vicugna, visto che, ho visto che era un po' più potente degli altri, perché aveva 13 miliardi, invece di dargli un paragrafo di Wikipedia gli hanno dati due. E gli ho chiesto anche qui di farsi eh, le sintesi, eh, i concetti eh, che erano presenti in, quella, in, in quel paio di cose, e poi gli ho chiesto anche di fare la traduzione italiana, visto che Vicugna ce la fa quasi, Ah, poi bisogna soltanto poi bloccarlo perché poi parte per la tangente. Eh, fa un po' di cose, diciamo, abbastanza fatta bene. Gli ho anche chiesto di prepararmi eh, delle domande da fare per, eh, per i studenti, eh, e lui mh, riesce a estrarre delle domande sensate, quindi fa un po' di cose gli ho chiesto di farmi un fill in the blanks, e quindi si ha dimostrato di conoscere il concetto di fill in the blanks, e di applicarlo al, al, um, all'argomento che abbiamo chiesto, e quindi gli ho detto di fare un fill in the blanks e di presentare anche le soluzioni, e come vedete l'ha fatto, e tutto sommato l'ha fatto neanche tanto male, hm? e gli ho anche chiesto una cosa molto complicata, tra virgolette, che è quella di eh, inventare un gioco, hm? Qui è diventato un gioco molto banale, in cui dice semplicemente di fare delle domande, estrarre delle domande, e poi con un dado, insomma, è il lieto di usare soltanto penna, carta, eh, forbici e dadi. Mm? E lui poi si è, si è, ha tirato fuori questo, eh, questo, questo giochino, che niente di che, uno può arrivarci anche senza LLM, però il fatto che lui abbia già cominciato ad andare lì, come dicevo, è interessantissimo. Mm? Ora, eh, proprio ieri invece è uscito questo modello nuovo che è il, eh, ehm, eh, ecco, si chiama Red Pajama, eh, questo Red Pajama è eh, interessante perché è molto chiaro su come è stato trainato, dove ha preso eh, le sue informazioni, quindi le ha preso come vedete da Wikipedia, Stack Exchange, Archive, eh, dei libri, vari, GitHub, preso la roba da GitHub e da tutta una serie di cose, quindi è stato trainato su queste informazioni. La licenza è impressionante perché, contrariamente alla licenza di prima, è una licenza di Pace License e quindi completamente disponibile per qualunque scopo quindi anche commerciale, e, e poi gli ho dato praticamente delle dei compiti da fare, no? e quindi ad esempio gli ho dato praticamente, ecco qui l'ho chiamato, l'ho chiamato con un notebook in Python, però gli ho dato praticamente questa richiesta con biografia completa di Einstein e, e con il m, temperatura 0,7 praticamente è la cosa che è impressionante è che è molto chiacchierone, quindi come vedete Albert Einstein mi dà tutta la sua la sua biografia, e, e adesso uh, uh, è un po' troppo creativo. Quindi, bisognerebbe mettersi una biografia un po' più piccola. Però, ad esempio, gli ho fatto e chiesto: uh, più piccola per evitare appunto allucinazioni. Eh, cioè, numero di temperatura 001 e eh, gli ho chiesto anche Napoleone di Bonaparte ho visto che si comporta molto bene con errori tutto sommato eh, non gravi, non gravissimi quindi eh, questo modello si comporta tutto sommato meglio del Wizard dell'M di prima e oltretutto essendo molto chiacchierone si presta molto anche a fare chat e a fare insomma, cose abbastanza interessanti eh, gli ho chiesto anche di fare la traduzione in italiano ma eh, la, la risposta diciamo, non è stata un granché ed ecco, eh, l'ultimissimo argomento prima di finire era eh, eh, vedere se queste intelligenze artificiali sono capaci di superare il test di Winograd quindi, innanzitutto, il test di Winograd gli chiediamo test di eh, Winograd e sostanzialmente, lo dico io, è il... Ehm, quindi è un test particolarmente se Winograd le mettiamo in italiano, descrive il test di Winograd. È in, scrive, italiano, test di Winograd. Ok, è una sfida di intelligenza artificiale proposta da Hector Lovesk dell'Università di Toronto nel 2012, quindi molto recente, è un miglioramento sensibile del test di Turing e così in una serie di domande a scelta multiple che impiegano delle strutture abbastanza complesse. Per esempio la cosa tipica è una domanda potrebbe essere il trofeo non entrò nella valigia perché era troppo grande. Mm? A questo punto gli si chiede all'intelligenza artificiale di eh, chiarire chi era troppo grande. Cioè una persona normale capisce che era troppo grande il trofeo, ma la frase di per sé è ambigua. Mm? E quindi occorre conoscere in maniera molto approfondita e, e, e molto intelligente cos'è un trofeo e cos'è la valigia e per rispondere, eh, per superare il test di Winograd quindi occorre avere questa uh, uh, comprensione mm? ehm, ho provato a far passare il test di Winograd a, a varie, eh, a, a varie eh, intelligenze artificiali ho visto che molte non le passano in particolare questa intelligenza artificiale che stiamo parlando adesso quindi le, eh, eh, praticamente Win for All cioè GPT for all, scusate, e, e, e tante altre che hanno pochi miliardi di parametri non superano, non riescono a capire la domanda mh, e non sanno come rispondere. E, analogamente, anche andando su di eh, miliardi di parametri, sono arrivato anche a fare la stessa domanda a Open Assistant, che è un, un, un, un altro, basato sull'ama anche lui, a 30 miliardi, quindi in teoria dovrebbe essere molto... Eh, molto potente, ma non supera il test di Winograd e eh, allora a questo punto ho fatto anche lo stesso test praticamente a, a, a ChatGPT e ho visto che ChatGPT eh, la versione corrente, quella che avete anche voi eh, quella veloce in sintesi, eh, non lo passa neanche lui anche se qualche tempo fa la versione eh, originaria, quella che c'era a febbraio, lo passava ChatGPT4 invece passa il test di Winograd eh, così come Bard, che passano anche il test di Winograd, e poi, però, ho visto che eh, poi.com invece eh, non, eh, molti dei modelli poi.com non lo passano. Quindi, per esempio, eh, se io prendo un test di eh, Sage oppure prendo Cloud Instant, che è molto carino per altre cose però nel momento in cui gli chiedo il trofeo non riesce a rispondere. I apologize, I don't have enough information. Però, facendo la Cloud Plus, la stessa domanda viene risposta correttamente. E quindi, cioè, eh, vedete che il test di Winograd comincia a diventare molto interessante perché eh, permette di distinguere l'intelligenza artificiali che dimostrano di comprendere bene che cosa ci si sta chiedendo, hm? Eh, e intelligenze artificiali diciamo tutto sommato superficiali e ignoranti purtroppo eh, almeno per il momento sono ignoranti anche le intelligenze artificiali che ehm, vi sto parlando stasera, quindi quelle in pugna, alpaca, anche Red Pagiamo. Red Pajama in realtà non gliel'ho fatto il test ah sì gliel'ho fatto e non l'aveva passato cioè aveva passato quasi ma in realtà non ce la faceva e quindi eh, questo è tutto, quindi scusate per il supplemento e spero che vi sia stato chiaro.